Allora, una cosa che vi vorrei raccontare stamattina è di un sogno che ho fatto stanotte. Un sogno semplicissimo, non accadeva nulla. <ride> Se dovessero farci un film sarebbe noiosissimo. Semplicemente c'era un magnifico paesaggio di mare, un tratto di costa, il mare azzurro, il sole e un enorme infinito silenzio non tanto della natura, che parlava e parlava anche tanto, con i suoi suoni, le sue atmosfere, i colori, i profumi. Quello che era particolare di questo sogno era il silenzio degli esseri umani. Una volta tanto c'erano pochissimi pensieri. E dentro di me avevo questo stato d'animo dove non... Quasi non pensavo, non voglio dire non pensavo del tutto perché mi sembra difficile, ma pensavo davvero poco e l'unica cosa di cui mi potevo rendere conto era quanto mi servisse una boccata d'aria dalle forme pensiero degli esseri umani. Allora questa carta oggi parla di una cosa molto interessante, dello specchio appunto, come queste due teste in mezzo che si guardano. Durante la giornata, durante la nostra vita con gli altri esseri umani, noi continuamente ci facciamo da specchio l'uno con l'altro, il più delle volte opponendoci l'uno all'altro. Quello che rispecchia parti di me spesso mi dà fastidio quando lo incontro negli altri. Mi indispone, vorrei che fosse diverso, mi mette a disagio. È chiaro che è un lavoro continuo, il nostro rapporto con gli altri esseri umani perché, sapendo questo, sapendo il gioco della metafora, più sento in sofferenza e più c'è qualcosa di interessante lì. Più sento corrispondenza, funziona solo in negativo, più sento amore, amicizia, riconoscimento, più c'è qualcosa di interessante lì. Ecco, nel sogno di stanotte era un po' come se questo specchio che la carta ci mostra oggi. Una volta tanto si fosse tolto di mezzo. Mi sembrava di vivere un po' come fanno gli animali, come fanno gli esseri naturali, i fiori, i gabbiani, il mare. Stavo e basta, senza metafore. Allora, questa cosa così rigenerante mi sono detta al risveglio, ma io la vorrei provare anche da sveglia, non solo nel sogno. Vorrei anche potermela andare a cercare questo spazio di ricreazione d'energia. Sicuramente mi accade così come mi accadeva nel sogno quando sto a contatto con la natura, quando passeggio in montagna, in riva al mare come nel sogno, il mare è una potenza per togliere eh, i residui no? di forme pensiero nostre e altrui, di, di energie che ci rimangono attaccate addosso, però io non vivo in riva al mare e neanche in cima a un monte e quindi mi sono detta altri, altri modi, parte che va bene anche il contatto con gli alberi del parco cittadino, ma va bene ad esempio anche il contatto con gli animali, parte sono buffissimi e tenerissimi da avere in casa gli animali, per quanto impegnativi, ma quando si va oltre, al eh, mi piaci, non mi piaci, mi vuoi bene, ti voglio bene quando è un rapporto un pochino più libero e tante volte accade ad esempio quando ci dorme sopra il gatto, quando il cane si mette a fianco a noi non ci vogliono dire niente, si sta semplicemente insieme è proprio quell'atmosfera lì non c'è un significato da comprendere, non c'è una metafora, non c'è un'allegoria quando il cane mi vuole bene, mi vuole bene e non, non c'è niente di intermedio. Quando il gatto mi dorme sopra, non c'è niente da capire, non mi sta dicendo nulla, sta lì e basta. E così tanti altri momenti nella vita. Anche per chi vive in città i tramonti sono belli. Anche per chi può solo affacciarsi al balcone, trovare il tempo d'andare andare la sera a guardare, come la luna stasera, piuttosto che le stelle, è un momento di contatto con qualcosa di molto pulito dai pensieri umani, perché non ce n'ha, e non è neanche tanto bersagliato dai pensieri umani, perché sono in pochi che pensano alla luna e alle stelle, ah sì, che bello, romantico, e partono con tante fantasie, ma sono su di loro, non sull'esterno. Quindi volevo proprio parlare di questo stamattina, no? anche in virtù della carta che si è mostrata. È vero che tutto è specchio e tutto è metafora, ma non sempre, non tutte le metafore dobbiamo interpretarle. A volte ci sono anche dei punti della nostra vita, della nostra giornata, dove metafore non ce n'è. Tutto è esattamente per come si mostra con gli animali, con la natura, con i cristalli, con tutte le opere naturali che non hanno personalità, a volte c'è poco da interpretare, basta stare in quello che c'è. Ed è talmente rigenerante, talmente ricaricante la bellezza che si apre, eh? si prova un conforto sconfinato. Io stanotte ero felicissima durante questo sogno, desideravo non finisse mai. Si può trovare anche da svegli. Facciamo ginnastica perché anche lì, se non stiamo troppo a interpretare le metafore oggi, e invece ascoltiamo semplicemente che cosa dice il corpo, senza dargli un significato, un giudizio, una connotazione bello e brutto, sono elastica, non sono elastica, semplicemente nei movimenti che ci sono, anche lì c'è tanto conforto e tanta ricarica. Alziamo la musica e accendiamo il microfono. Ok, dovremmo esserci. Pronti? Ci mettiamo in piedi. Inizio con sentire bene i piedi per terra, meglio se ho un tappetino o qualcosa di morbido sotto, così anche piacevole. Inizio ad allungare i meridiani, intreccio i pollici dietro la schiena, polmone e intestino crasso. Prendo aria. Votandomi mi allungo. Con la prossima espirazione ritorno, cambio l'intreccio dei pollici, inspiro, ed espirando entro nella posizione. Ascolto il respiro passare nel corpo. rallentano le rigidità sto in quello che c'è e ritorno fino a quanto mi fa bene oggi approfondisco la seconda posizione meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas. Tirando se voglio, approfondisco la posizione. Quando è sufficiente, espirando pian piano ritorno Meridiano del cuore, meridiano dell'intestino tenue. Prendo aria. Pian piano dal basso mi arrotondo piedi premono uno contro l'altro i gomiti tendono verso terra il collo rimane bello lungo rilassato le spalle e le orecchie sono distanti dal basso, mi trotolo, allineo le vertebre, fino a raddrizzare anche il capo. Reni e vescica. Prendo aria dalle piante dei piedi, la porto nella pancia e poi mi svuoto portando l'ombelico verso i piedi. E ritorno. Mastro del cuore, triplice focolare. di gambe e braccia e ripeto Stella e fegato, senza mai perdere il contatto col pavimento, da terra respiro e allungo il fianco, tutto il lato del corpo. Allineo i tre corpi. tengo un tramite sopra e sotto attingo all'indietro al passato mi allungo nel futuro in avanti e non perdo contatto col presente al centro apro alla filatura la cavità smeraldi <SILENCIO> i movimenti delle geometrie L'inizio del movimento, gli opposti, che mai si danno riposo e sempre si alimentano a vicenda. L'ottagono, gli opposti divengono uno scambio, un vortice. dentro e al contempo porta fuori, prende e condivide. Il cerchio che racchiude il mio spazio sacro è il confine della mia emanazione. L'esagono che mi fa esplorare l'infinito di questa emanazione con una corrispondenza visibile e invisibile. Fuori, dentro, gli altri, io. Come una danza. La spirale, gli opposti vi unisce, li intreccia, li mette in contatto continuamente, li cambia forma d'aggregazione, con fluidità, senza attaccamento, senza rimpianti, un'energia inarrestabile. E il triangolo. apre le soglie i passaggi, ciò che è sotto passa sopra ciò che è sopra. per un attimo mi trovo proprio nel centro, semplicemente all'inizio qui grazie di aver partecipato e ci vediamo domani mattina sempre alle 9. Parte tra poco, settimana prossima, un corso dedicato al talento, al talento come mezzo di scoperta di sé, di ascolto, di conoscenza e si appoggia alle geometrie sacre, quindi se l'argomento vi piace, il talento, la geometria sacra, uno dei due, c'è cioè l'imbarazzo della scelta, chiamatemi. Iscrivetemi e ne parliamo. Ciao, a domani, buona giornata.